Allora a proposito di consumo e di abuso di farmaci abbiamo invitato il professor Sorrentino perché ci sono 8 milioni di italiani che usano psicofarmaci e c'è una crescita abbastanza lenta ma sicuramente costante. Vediamo, sentiamo Valentina Finetti. Mi è capitato di prendere un ansiolitico per andare in aereo, adesso per fortuna non prendo più niente. Psicofarmaci no, creano dipendenza, non li utilizzerò mai. Non ho avuto per ora bisogno di utilizzare psicofarmaci, però qualora dovessi averne necessità, con prescrizione medica, credo che sia una cura da provare. Dagli ansiolitici agli antidepressivi, dagli stabilizzatori dell'umore agli antipsicotici. L'uso degli psicofarmaci in Italia nel 2022 con o senza prescrizione medica riguarda 8 milioni e mezzo di persone di età compresa tra i 18 e gli 84 anni, soprattutto donne. A rivelarci in prima questi dati è l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Secondo Federpharma il consumo continua a crescere. Dal 2017 ad oggi registriamo, secondo i dati che ci fornisce IQVIA, un aumento costante del 2% tranne che nell'anno del lockdown, del 2020, quando l'aumento è stato del 3%. Il consumo italiano di psicofarmaci è in linea con quello degli altri paesi europei? Beh, i dati dell'Ox ci dicono chiaramente che Germania e Inghilterra hanno un consumo più elevato. Questo è il dato che riguarda chiaramente le farmacie. Poi esiste purtroppo un canale alternativo, se così vogliamo chiamarlo, che è quello del web, dove si trovano false farmacie e farmaci che, nella migliore delle ipotesi, non sono farmaci, quando non nociono gravemente la salute. Filo le gocce per contrastare ansia, insonnia, fame, disturbi dell'attenzione, in alcuni casi usate anche per lo sballo. Tra passaparola e recensioni FEDATE raddoppia in un anno il ricorso a psicofarmaci senza prescrizione medica tra gli studenti italiani di età compresa tra i 15 e i 19 anni. 300.000 ragazzi nel 2022, secondo il CNR. Non faccio uso di antidepressivi o ansolitici, e però conosco molti miei coetanei che invece ne fanno uso. Perché comunque dopo la pandemia o questo periodo di esami lo stress è alto del resto reperirli è facile negli emeditti di casa, in rete, in strada e dai amici insaputa dei genitori ho amici dall'elementare fino ai liceali anche oltre che prendono psicofarmaci anche calmanti se sono prescritti no però magari hanno il compagno di classe che ce li ha e si avvicinano e fanno guarda, ho l'interrogazione, sono agitato me ne passi un po' Sono utili, ma attenzione agli abusi, avvertono gli psichiatri. Senza prescrizione, controllo medico, rispetto di tempi, regole e dosaggi della terapia, l'utilizzo di psicofarmaci può creare problemi di salute e dipendenza.